Come sempre, quando si parla di biologia bisogna fare diversi ragionamenti. Seguitemi fino alla fine perché la risposta a questa domanda è più complicata di quello che si pensa. Prima di tutto, chiariamo di cosa stiamo parlando. Le proteine sono molecole molto grandi che ogni organismo al mondo produce. A livello alimentare, le fonti principali di proteine sono rappresentate da carne, pesce, uova e legumi, con un apporto variabile da parte dei latte e latticini. C'è da capire una cosa importante, le proteine servono a tutti perché sono gli operai del nostro corpo, sono gli ingranaggi che mandano avanti tutti i processi. È merito delle proteine se possiamo contrarre muscoli, se possiamo digerire e se possiamo pensare. Le proteine come detto sono molecole molto grandi, sono una concatenazione di centinaia o di migliaia di unità più piccole chiamate amminoacidi. Al nostro corpo quindi servono gli aminoacidi per formare le proprie proteine e alcuni vanno necessariamente acquisiti con la dieta, per questo sono chiamati aminoacidi essenziali, non potendo essere sintetizzati autonomamente. Ecco spiegato il motivo per cui mangiamo proteine. Dobbiamo recuperare quegli aminoacidi essenziali senza i quali il corpo non funziona a dovere. Ma esattamente quali sono i compiti che svolgono le proteine? Abbiamo compiti strutturali, Alcune proteine servono per dare la struttura al corpo così come la conosciamo, eh, ad esempio i capelli sono fatti di proteine o la cartilagine ha una forte componente proteica, i muscoli stessi sono principalmente composti da proteine che scorrendo l'una sull'altra causano la contrazione e il rilasciamento. Possono essere degli enzimi, quindi reagire con altre molecole e trasformarle in modo da mandare avanti tutti i processi metabolici del nostro organismo. È merito delle proteine se possiamo, ad esempio, eh, digerire gli alimenti o se il fegato riesce a liberarsi dell'alcol. Possono essere anche una fonte energetica. Quasi tutti gli aminoacidi possono essere trasformati nelle giuste condizioni in zucchero che verrà poi sfruttato per produrre energia. In particolare ogni grammo di proteine cede all'organismo circa 4 kcal, tanto quanto gli zuccheri. Data questa vasta gamma di compiti, è ovvio che sia necessario avere la giusta quota proteica nella nostra dieta. Quindi quante proteine dobbiamo assumere? Ci vengono in aiuto i LARN, ovvero le tabelle che indicano i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana e sono liberamente consultabili da chiunque. La lettura di queste tabelle non è facilissima eh, perché sono pensate per un pubblico tecnico, ma posso dire eh, che a noi interessa il valore chiamato PRI, che sta per Population Reference Intake, ovvero assunzione raccomandata per la popolazione. Un'assunzione del nutriente pari al PRI copre le necessità nutrizionali del 97,5% dei soggetti sani della popolazione di riferimento. Andando a vedere questi valori ci accorgiamo che sono variabili con età, sesso e stato fisiologico di chi prendiamo in considerazione. Ad esempio um, per un adulto sano, uomo o donna eh, il fabbisogno è di 0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo, mentre in gravidanza vanno aggiunti tot grammi di proteine a seconda del trimestre. Um, anche l'età influisce e si può notare andando a vedere che nei lattanti e nei bambini le necessità variano col tempo. Non solo, la quota proteica necessaria dipende anche dall'attività fisica. Gli sportivi fanno continui danni ai muscoli. Questi danni vengono riparati dall'organismo e permettono il miglioramento atletico, ma per queste riparazioni c'è bisogno di avere il materiale necessario, ovvero le proteine. Ecco quindi che uno sportivo, a seconda dello sport praticato, può avere necessità che arrivano anche oltre i 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. E ancora non basta anche la dieta influisce sulle necessità proteiche chi segue una dieta chetogenica ad esempio elimina gli zuccheri dalla dieta questo significa che l'organismo è forzato a produrre zuccheri autonomamente e lo può fare solo da una base proteica gli aminoacidi vengono sfruttati e trasformati in zuccheri in un processo chiamato gluconeogenesi ovviamente in queste condizioni il fabbisogno proteico cresce ecco quindi che la quota proteica passa 1,2 1,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo anche se in questo caso si ragiona sul peso ideale e non sul peso reale perché generalmente le chetogeniche sono fatte da persone in sovrappeso o obese mentre i Larna si riferiscono a persone con un indice di massa corporea nella norma da quanto detto si evince che le proteine sono un fattore importante nella dieta ma fanno dimagrire no ma senza di esse non si dimagrisce. Quando mangiamo poche proteine, le cellule del nostro corpo soffrono la carenza di aminoacidi. Quindi qualsiasi processo fisiologico è rallentato. È quello che generalmente viene chiamato rallentamento del metabolismo. In queste condizioni il fisico reagisce andando a cercare le proteine nei posti più ricchi, ovvero i muscoli. C'è una vera e propria demolizione muscolare che serve per sostenere la vita dell'organismo in modo da mandare avanti tutti i processi essenziali. Ecco perché con diete troppo drastiche si perde anche muscolatura. In pratica l'organismo mangia se stesso. Paradossalmente con un metabolismo rallentato a causa del mangiare troppo poco si rischia anche di ingrassare perché si va facilmente in eccesso di zuccheri e grassi che non vengono utilizzati quindi... Si accumulano nel tessuto adiposo. Di nuovo, diete troppo drastiche portano a riprendere velocemente il peso perso e anzi a metterne ancora di più. Ecco quindi che la quota proteica nella dieta è fondamentale perché la stessa faccia il giusto effetto. Infine parliamo degli integratori. Quando si vedono persone prendere integratori proteici, possiamo essere in tre casi. Primo, quella persona è uno sportivo d'alto livello quindi ha un fabbisogno proteico aumentato ma mangiare troppo abbondantemente lo appesantirebbe quindi si rivolge agli integratori per essere sicuro di assumere quello che gli serve secondo quella persona deve dimagrire ma ha difficoltà a fare pasti regolari ehm, per problemi lavorativi di tempo o qualsiasi altra cosa così il nutrizionista gli ha consigliato di prendere degli integratori proteici per essere sicuri che quantomeno non andrà a mangiare troppo poco Terzo, quella persona deve dimagrire e gli è stato detto che le proteine fanno dimagrire, probabilmente perché qualcuno ha associato la dieta chetogenica a base di proteine e grassi con il dimagrimento automatico. Ecco, nel terzo caso, che poi è il più comune, siamo di fronte a un errore enorme. Il tizio o la tizia che si comporta così rischia di eccedere nel consumo proteico e come abbiamo già detto le proteine apportano 4 kcal per grammo, tanto quanto i carboidrati ecco quindi che un eccesso proteico ingiustificato si traduce in un aumento di peso proprio a causa degli integratori gli integratori proteici dovrebbero essere usati come poi tutti gli integratori per integrare qualcosa che non si riesce a prendere dalla dieta quindi se mangi troppo poco per qualsiasi motivo sei in gravidanza sei uno sportivo allora sono un'opzione da tenere in considerazione se invece sei in grado di assumere le proteine di cui hai bisogno dall'alimentazione, ecco che non ti servono più e anzi rischiano di peggiorare la situazione. In conclusione si può dire che le proteine sono fondamentali nella nostra alimentazione ma non vanno santificate come una panacea. Il loro consumo è comunque regolato dalla fisiologia e tale deve rimanere per non rischiare di far danni.